Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo un microscopio ottico biologico binoculare. È un prodotto di qualità e vedremo poi le varie parti che compongono un microscopio ottico per biologia. Impareremo a conoscere i vari componenti di questo microscopio. Adesso iniziamo con vedere gli oculari, gli oculari è dove appoggeremo i nostri occhi per osservare, esistono microscopi con un oculare singolo e microscopi binoculari con due oculari. Ecco, questo è il primo oculare, in questo caso un oculare da 16x e questo è il secondo oculare. Questo è l'oculare dove metteremo gli occhi, dove metteremo un occhio e nell'altro mettiamo l'altro occhio. Questo è un microscopio binoculare. Passiamo adesso agli obiettivi. Adesso vediamo gli obiettivi. Quando si osserva al microscopio si parte sempre con l'obiettivo più leggero, a minore ingrandimento. Questo è un 4x. Obiettivo 4x. Poi si passa ad utilizzare l'obiettivo 10x. Questo è l'obiettivo 10x. Questo è invece l'obiettivo 40x e questo è l'obiettivo 100x che si usa in bagno d'olio bisogna mettere una goccettina d'olio vicino all'obiettivo, proprio sopra l'obiettivo sull'oggetto che si va a osservare sul vetrino adesso passiamo al tavolino porta preparati e su di esso c'è il tavolino traslatore dove appoggeremo il nostro vetrino e vediamo i relativi movimenti vediamo il tavolino traslatore e relativi movimenti Adesso passiamo alla vite macrometrica che porta in basso e in alto il tavolino porta preparati. Possiamo alzarci verso l'alto e verso il basso. Abbiamo un passo diciamo, più grosso, vite macrometrica, e poi abbiamo un passo più fine, quando metteremo a fuoco in modo corretto, vite micrometrica. Qui vediamo ancora l'utilizzo della vite macrometrica. Ci alziamo e ci abbassiamo. Invece questa qui che stiamo indicando adesso è la vite micrometrica. Servirà per la messa a fuoco precisa. Adesso passiamo al condensatore. Questa è la manopola che permette di alzare ed abbassare il condensatore servirà poi per contrastare il preparato che andremo ad osservare per vedere in modo più nitido e per una corretta illuminazione quindi il condensatore può stare in basso o può stare in alto o in una posizione intermedia si può regolare in modo molto preciso Poi il condensatore, la quantità di luce che attraverserà il condensatore, può essere regolata ulteriormente, verrà regolata da una levetta, che vedremo tra breve. Ecco, qui vediamo il condensatore posizionato in alto. Il condensatore è un gruppo di lenti che serve a concentrare la luce. vediamo il condensatore, stiamo inquadrando il condensatore adesso lo riabbassiamo adesso vediamo una levetta che permette di regolare la quantità di luce che entrerà nel condensatore possiamo chiudere completamente oppure aprire completamente o regolare in modo fine la quantità di luce che entrerà nel condensatore. Adesso passiamo all'illuminazione. La quantità di luce può essere regolata, possiamo avere più luce o meno luce,